Eh, quali sono quindi invece i dispositivi di protezione collettiva? Abbiamo le cappe chimiche che sono, si dividono in ducted e ductless e questa cosa la vedremo successivamente e sono tutte quelle che sono le cappe appunto a ricircolo in ambiente e estrazione totale, la vedremo nella seconda fase. Le cappe by hazard sono cappe di sicurezza microbiologica e in generale hanno solamente filtri EPA gli armadi, ventilatori di sicurezza, glove box, isolatori e caci che oggi non toccheremo perché sono cioè, proprio di striscio perché sono veramente eh, qualcosa che comunque eh, è veramente poco diffuso in Italia ecco, da, da questo punto di vista ci soffermeremo moltissimo sulla tipologia di cappe che per lo più sono utilizzate in Italia tra queste dovreste notare appunto che non c'è scritto cappa biologica cioè cappa di sicurezza biologica è una cosa K biologica è un'altra e questa è la distinzione grandissima, cioè a volte uno identifica le cappe biologiche come le cappe biologiche in generale, ma la grandissima distinzione è proprio questa, cioè le cappe di sicurezza biologica sono una cosa, le cappe biologiche sono un'altra. Quindi perché i dpc sono così importanti? È fondamentale capire il loro funzionamento per noi, fare i test, il cliente che debba prendere assolutamente il la loro importanza è il fatto che il tecnico faccia le verifiche in un certo modo, perché appunto protegge le persone, quindi la salute, per il discorso delle malattie, più produttività personale, protegge il prodotto e protegge l'ambiente. E questo ovviamente nel momento in cui eh, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando con la cappa corretta e che sia un dispositivo di protezione collettiva. E quindi ecco perché il discorso, per esempio, della cappa biologica, che in genere, tanto andremo poi a fondo dopo, in genere non, ha un, non monta un filtro EPA sul parte in espulsione eh, ovviamente viene meno la protezione dell'ambiente ma lo vediamo con le immagini che magari è più facile e eh, invece dall'altra parte ecco che i dpc sono un qualcosa che possono assolutamente eh, aiutare, eh, Voi avete visto già diverse volte la parola cancro, cancro questo perché anche il, il mio libro Nasce eh, da uno studio che ho fatto e poi magari vedremo se riusciamo dopo la parte del chimico a farvi vedere qualcosa. Io non so chi di voi sa eh, che a Catania, all'Università di Catania, un bel po' di anni fa, eh, sono morti parecchi ragazzi.